Senza pensieri. Accompagnato dal vento, e senza capire mai. Cosa lo porta via? Senza problemi. Senza soffrire. Senza piaceri, l'uomo nella via, senza paure. Ad ammirare le nuvole, ma senza prenderle, poi se le portavi. Trae nel cuore no. il cuore anche se lo chiami anche se non vuoi su grida ora il suo nome niente si volte era il Uomo chi sarà con le sue rughe appiccicata alla sua onestà di nostalgia ma mi assomiglia un po quando ho subito Che se lo chiami, anche se non vuoi, su grida il suo nome.